L'Italia riparte. Ho cercato il con. Cosa vorresti vedere tu? Viamo. La musica che ci emoziona come una volta. Vorrei rivedere il sorriso delle persone. Vorrei vedere i ragazzi che ricominciano a sognare. Vorrei vedere il pubblico tornare a riempire i teatri. Ma dobbiamo proseguire con il distanziamento. E mettiamo sempre la mascherina. E facciamo il vaccino. Per noi e per coloro che amiamo. Con il vaccino vinciamo insieme. Facciamo tutti il vaccino. La vita che volevi. Riprendiamoci il gusto del futuro. Ho fatto molti sogni per arrivare qui.